Gabri, non sai che cosa faremo oggi? Porca puzza. Oggi faremo Minecraft, ma tutto al contrario. Infatti qua ho un sacco di blocchi di diamante. Perché ho ah, i blocchi sì? di diamante? Sì. Perché praticamente prima bisogna avere l'armatura in diamante. Perché ovviamente su Minecraft cos'è che si ha per ultima cosa l'armatura in diamante? In e realtà poi... quella di Nederite sarebbe... Vabbè, vabbè, però noi la Nederite non ci piace perché è tutta marrone... Un po ma no, ma... è bellissima. Ma insomma, quindi adesso io ti faccio... Anzi guarda, ti do il privilegio di farti direttamente a te l'armatura. Sei contento? Sì, sì, grazie, grazie Sono contento anch'io, tieni i tuoi diamanti Ok Quanti sono? Ah Eh, ma fidati che ho un blocchi e blocchi di diamante proprio Una roba vende, vai giur, dai. Allora, ehm, ovviamente anche gli attrezzi servono, cioè bisogna fare, no? Perché ovviamente Serve il legno, serve il legno No, tranquillo, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho Ho già provveduto a tutto io però Ah, praticamente... bene, meno male eh sì dovremmo usarli qualche minuto Questi attrezzi e poi dopo andarcene via Andarcene a quel paese praticamente no? Cioè nel senso buttarli via proprio Per sempre E quindi beh è un po' complicato Anzi sapete cosa? A me piace molto l'ascia su Minecraft Mi piace però se sapessi craftare magari Sarebbe un altro modo per poter Assumersi le proprie responsabilità E ragazzi ovviamente Sai zitto un attimo che devo parlare con i ragazzi Ragazzi ovviamente voi ricordatevi è una cosa molto importante Cioè ricordatevi su Minecraft, come va al contrario. Cioè, anche voi dovete partecipare, nel senso, com'è che va al contrario Minecraft? E. Bzz, ditemelo anche voi, perché secondo me. Io comunque non è che mi ricordo tutto, eh. Cioè, probabilmente stiamo skippando praticamente tutto il gioco. Perché siamo già. Boh, non lo so. Eh, è complicatissima questa roba. Cioè, tipo, da al contrario è molto difficile. Quindi, Gabri, uh, forza, vieni con me. Andiamo nella. Serve il legno, non ho gli attrezzi. Ah, e tieni, bastava dirlo subito comunque. C'è cioè proprio subitissimo. Ah, e ovviamente ricordatevi di lasciare un emoji bella nei commenti. Tipo. Non c'è tipo il panino nei commenti? Perché io ho fame adesso. Stiamo registrando verso l'ora di. insomma, dove, dove bisogna mangiare, capito? Quindi. Ah, abbiamo... eh no, infatti, eh, abbiamo un po' tutti fame. Quindi, ovviamente, lasciatemi un panino nei commenti, così mangio quel panino. Oh, che bello poter mangiare i panini vostri! E eh, eh, però qua è un po' pericoloso sai Perché la foresta oscura In questa foresta oscura si nascondono Gli oscuri mob, mob No demoni. no qua è meglio di no Però abbiamo l'armatura di diamante comunque Sì sì sì sì, l'armatura di diamante è presente E quindi adesso in realtà Ma sai cosa esatto cioè nel senso non è pericoloso Tanto anche se troviamo qualcuno Qualcosa non è, non è... che, che cioè, Non sai so che succede sì, in infatti, niente Sì infatti non c'è nulla da aver paura Esatto quindi possiamo anche distruggere i loro sederini Grassi, ovviamente, perché. Insomma, c'è nel senso. Gli zombie soprattutto sono molto grandi. E Però, insomma, sono proprio brutti perché fanno. Quindi è molto terribile come cosa, no, Gabri? Tu sì, esatto. Sei il mio collaboratore. Dovremmo fare tipo il TG il Tg su Minecraft. Allora, benvenuti oggi. Ah, però sai cosa non ho preso. Non abbiamo preso il cibo. Eh, però non possiamo vedere. Dobbiamo andare a prenderlo per davvero, questo cibo. Forza cibo! Lo essere io. Ok, prendi anche tu, io lo sto cacciando, lo sto... Cibo? Aspetta, dobbiamo fare il richiamo del cibo. Uga cibo, uga cibo, uga cibo, cibo, ugibe. cibo. Gabri, però tu ti devi svegliare, eh? eh sì, sì. Perché stai sto parlando solo io. No, no, no, no. E poi stai urlando adesso, ma io te l'ho detto Magone. prima. Ma come? Te l'ho detto prima, sai che te l'ho detto prima? Mannaggia, te che devi scorreggere. Ciao ragno, ciao ragno. E vabbè, se c'è un ragno, uccidilo, mica ti devo dare sempre io sì, la manina Sì, ho fatto, ho fatto. Oh, e, e attenzione, ho trovato dei maialini che potrò usare per uccidere. Cioè, no, per uccidere i poveri maialini no. Però, potrei usarli per mangiare. Infatti, adesso mi farò una fornace. È come una vanilla, ma appunto al contrario, ragazzi. Infatti, adesso sto per buttare. Sì, però, allora ditemelo che sono deficiente un pochino Cioè, un pochino, sì, perché se io devo fare la, la, la fornace e poi non va, e mi, mi nervosisco leggermente. Però funziona. Adesso allora, sapete cosa faccio? Via. Tutto. Tutto. Non. A cosa sto facendo? Ah, mannaggia. Sto buttando tutti gli attrezzi. Buttali anche tu. Ma eh, come? Perché? Anche i diamanti, via. È eh, perché deve essere al contrario. Secondo te, perché sennò? No? Cioè, idiota, devi forza. Vieni qua. Poi, dove si finisce? Dove li butto? sono eh, sono qua all'inizio, praticamente. Vabbè, ah, l'importante è che non. Uh, insomma, non li tieni. Cioè, li butti per terra, non è che li devi Sì, buttare sì, lo davanti. so. Ah, ok. Pensavo che dovevo buttarli nella lava. No, certo. Adesso vai a trovare la lava. Sì, come no. <ride> eh, però adesso possiamo farci le cose di ferro. Tipo, oh Ma l'armatura è da buttare. No, Gabri, mi sono cravatato. No, Dai, mi sono messo tutto il ferro. Perché avevo un sacco di blocchi di ferro. Vieni qua. Sì, dobbiamo farci il piccone di ferro. La, la spada di ferro. Ragazzi, sto stiamo dicendo bene perché io non mi ricordo molto bene. Cioè, nel senso, è un po' una cosa un po' pericolosella, no? Cioè, magari dico, non lo so, magari mi sto scordando completamente tutto. Per dire no cosa sto facendo? No, no no raga, io sto successo? stai zitto, io sto avendo un delirio di, di stranezza perché non so perché non riesco a fare l'armatura. Non... Ok, perfetto. Ecco, bravo. Bene, non hai buttato eh, la, la devo buttare, sono arrivato adesso. Guarda che ah, ok, perfetto. No, perché se devo devo buttarla solo io, così non va. Vale. No, no, la sto buttando. Ci mancherebbe altro che non la butti. Dici no, adesso non la butto, eh. Eh ma mutati Ma cos'era quello Un demone dei, dei, dei, degli altri cieli Altre cieli che non so cosa siano uh, Gabri veloce oh, Craftati le cose che non abbiamo il tempo da perdere Eh io dovevo dove, me lo prendo il ferro Ah giusto te lo devo vedere Te lo do il ferro ovviamente Eh grazie grazie E <ride> eh, anche il legno ti do No È no, nella fornace, sì. Tanto andiamo ancora Esatto, esatto, te l'avevo già dato Stupido, ignorante uh, Ma perché io tengo... No, queste cose non devo tenerle Allora, gli occhiali io non li devo tenere Perché tanto sono solamente per riposare la vista gli occhiali Dovete sapere questo, ragazzi Gli occhiali miei sono solo per riposare la vista Porca puzzardona schifosa Scurreggiona, maialona Ma per... povera Povera no, povera no E poi stai... perché stavi parlando basso? Ma come? Hai detto povera basso? Cioè... cioè, prima stavo urlando, adesso parlavo basso. <ride> sì, proprio così. Eh, infatti ti, ti faccio vedere quanto l'inconsapevolezza di ciò che fai è presente. Cioè, nel senso, è come è presente per il, la tua parlata, è presente un po' per tutta la tua vita. Vabbè, sì, sì. Però sto è... prendendo le mucche, sono contento, sai? Perché così le mucche, il cibo, tutto quanto possiamo farci. Tu... Però, ragazzi, a me piacerebbe. Nella 1.17 Avviare una nuova vanilla Perché a me piace molto Minecraft Così Cioè mi piace Poi dopo si fanno nuove cose Sarebbe bellissimo Eh sì sì Però chissà quanto manca ancora Beh esatto Mancherà un sacchissimo di tempo E Ci sono da fare uh... Le montagne Poi dopo le caverne E poi dopo ci sono da aggiungere i minerali Che sono già stati aggiunti un po' di tempo fa E poi dopo ci sono da aggiungere eh, i mob E poi dopo cos'altro Tante cose insomma Sì tante cose Troppe troppe e poi vedete insomma che arrivano Arriva Minecraft che si evolve Vedete proprio come eh, dal, dall'oro si trasforma in diamante E poi diventa bellissimo Perché grazie a questo aggiornamento diventerà bellissimo Perfetto uh, Adesso siamo esattamente a 7000 Uh, sono dobbiamo contento. buttare il ferro. Eh, dobbiamo buttare il ferro. Purtroppo. Dai! l'ho appena fatto. Ma infatti, ma poi comunque non. Ma non stava arrivando notte? Ma scusa. Cioè, nel senso. Ma infatti, non... ma è bloccata. Mi sa che è bloccata. Vabbè, è meglio così che. No, però. Sì, meglio perché sennò moriamo. Metti notte. Metto? Metti notte perché così se moriamo. Oh, no, però aspetta un attimo. Mettimi anche la night vision. Eh. Va bene. Ok, bene, e eh, faccio anzi, uh, Minecraft, no, <ride> effect, give, oh porca puzzarda, aspetta Faccio, faccio eh, eh, uh, Night vision, 99999, 9255, perfetto Ho fatto io, sei stupido, ho fatto prima io, ah! <ride> No, no, ma faccio, me la metto pure io Ah, ok, ok, ok, però non fare con, brrr, con la tastiera, stupido ignorante che non sei altro Ma come, non l'ho fatto Sì, lo stai facendo ancora ma come? Sto premendo piano. Si sente, si sente, si sente comunque. Perché la tua tastiera ha un dito, Do chissà dove però. Ma cosa? Vabbè, uh... la povera, l'adoro io. Insomma, tu la adorerai, ma i suoni non sono per niente belli. È come quando arriva un, un signore che scorreggia e fa. Ma cosa? Proprio così, identico, praticamente. Lo vedi proprio lì che si sta pure cagando addosso, questo signore. È terribile come cosa. Cioè, eh, sì, sì. È... E a te capita spesso, vero, di trovare questi signori? Perché la tua no. tastiera li attira. Ma poi, scusa, se io sto cercando uno zombie che devo uccidere. Ce n'è uno lì. Ah, ma tanto ci sono i creeper qua che sono 20 volte più forti dei, eh, degli zombie. Non è così, ragazzi. Qual è il vostro mob preferito? Cioè, preferito, nel senso, quello più complicato per voi su Minecraft? Fatemelo sapere perché anzi adesso metto anche la musica più alta perché era tipo bassissimo Non si sentiva niente Sto mm, per sì. morire eh, Gabri non morire No, Gabri non morire E ormai Sei morto Sei morto imbecille eh, Imbecille sì. devi stare attento quando, quando giochi a Minecraft perché non so se lo sai ma io sono un grande esperto di Minecraft Io ci gioco dalla 1.8.1 Non sto scherzando ragazzi davvero 1.8.1 mi pare sì Credo di sì sono abbastanza certo di sì eh, Però mi dava molto fastidio quando i miei amici de de de de del tempo Facevano tipo tutti i M, eh? Non sai fare questo, non sai fare l'altro Ma andate a cagare Comunque Ma poveri No, no, no, no, no Diciamo che a scuola a volte Quando sei piccolo soprattutto Ci sono delle persone molto antipatiche Che ti stanno sul cavolo Per non dire qualcos'altro Però magari non te ne rendi conto Magari, insomma Ci sono una serie di situazioni che Uh, non dirò qua perché è un video molto bello questo Forza Gabriel Allora slash kill Gabriel -less. Ma e ero qua no, no no no no sei morto perché ho deciso io che dovevi morire Per forza per forza io quando decido eh, Ovviamente su Minecraft Su Minecraft ovviamente Cioè nel senso, sono nella vita Sì che... sì sì eh, eh, mh, Sì non dicevo a te lo, lo chiarivo nel video perché Vabbè sì No, non si sa mai che magari qualcuno. Vabbè. <ride> Quindi, ragazzi, noi adesso oh, è stato bello fare questa modalità. Vediamo se volete vedere altre, altre, altre modalità come queste. Scrivetecelo nei commenti. È importante. Lasciate like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.